Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di come si fa a scalare un'azienda online sia in dropshipping che no, ma ci riferiremo maggiormente nel caso del dropshipping che come sai io mi occupo di dropshipping nei marketplace come ebay, amazon, New newhead eccetera Vai a vedere il mio canale gli altri video per tantissime informazioni gratuite su come puoi iniziare il tuo business in dropshipping e oggi voglio basarmi sulla crescita, voglio parlare un po' di scalabilità, visto che è un argomento che abbiamo affrontato poco, è un argomento su cui vedo molta confusione. Innanzitutto scusatemi la qualità, eh, sono in giro, come vedete non sono nel mio classico ufficio, sono in hotel in questo momento, quindi non ho la camera e il microfono, sto registrando con l'iPhone eh, dovrebbe essere la qualità abbastanza pro eh, quindi se l'audio scasseggia è per questo motivo detto questo passiamo alla sostanza io vedo ragazzi confusione anche tra i miei studenti quando, si, eh, quando entrano nel gruppo Telegram cominciano a parlare c'è molta confusione sul fatto scalabilità perché non tutti sanno cosa vuol dire scalare come si scala come fai a passare da 10 a 500, a 1000 non è un passaggio repentino, non è un salto che fai immediato come molti guru fuffa e ci sono in giro, soprattutto in Italia, ti fanno credere non è così facile che tu vendi 50 euro al giorno e poi passi a venderne 5000 ci sono procedimenti logistici e procedimenti eh, mentali e organizzativi che non puoi saltare, che devi fare. E andremo a parlare di questo perché io sono stanco, ragazzi, di ricevere domande eh, su come scalare, su come fare, senza la minima concezione di cosa significa. Questo non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, è colpa di quelli che fanno canali YouTube fanno video informativi in cui fanno passare i messaggi, i messaggi sbagliati. Eh, quindi facciamo chiarezza: innanzitutto, cosa significa stallare? Dobbiamo capire che il dropshipping, come qualsiasi altra attività, è un'azienda. È un'organizzazione un profittevole E devi cominciare a vedere questa cosa a livello ottico eh, Come azienda, azienda ok? azienda Se no non potrai mai scalare Cosa significa? Significa che tu come proprietario di una potenziale azienda In questo caso in dropshipping Dovrai eh, occuparti della delegazione, organizzazione, dei software del budget della spesa eh, del business plan e tutte queste cose okay? che quando parliamo di business anche in dropshipping e magari ti genera eh, qualche migliaio di euro al giorno di vendite è ovvio che hai bisogno di organizzazione o non andrai lontano e questo è purtroppo quello che vedo che ancora non è molto chiaro cosa significa organizzarti eh, prima però vediamo un attimo come scalare E poi passiamo all'organizzazione Facciamo così, così andiamo in modo lineare Come si scala un'attività? Un'attività si scala principalmente in due modi Si scala verticale e orizzontale okay? Questo è un argomento che già in passato L'ho leggermente affrontato Ora lo andiamo a vedere in dettaglio Cosa significa? Significa che in verticale vai ad aumentare il tuo numero di assets in orizzontale vai a ehm, scusate al contrario in verticale vai a crescere il tuo asset in orizzontale vai ad aumentare il numero dei tuoi asset okay? cosa significa mettiamola in eh, materia prima okay? mettiamo che tu hai un negozio su facebook okay? su ebay dove preferisci questo negozio tu lo vuoi scalare vuoi aumentare le vendite di questo negozio in questo caso tu stai scalando verticalmente eh, quindi andrai in verticale a aumentare le vendite del tuo negozio ma solo su quel negozio in orizzontale significa aprire altri negozi in parallelo quindi se tu vendi su facebook aprirai un altro negozio su facebook oppure un negozio su ebay un negozio su walmart eh, un negozio su amazon, su new app, su shopify ok? in orizzontale vai ad aumentare il tuo numero di asset ok? perché un negozio è un asset cos'è un asset ragazzi? un asset è eh, una, uno strumento, un'attività, un, un qualcosa okay? che ti genera un tipo di rendita che ti genera un cash flow positivo eh, vuol dire che tu eh, hai un negozio quel negozio ti genera un cash flow, cash flow positivo di soldi ogni mese questo in parole molto povere è un asset a te per scalare e diventare un'azienda e diventare passare a un livello pro di vendita ti interessa scalare soprattutto in orizzontale ok non solo in verticale perché se, sa, se tu già lavori in dropshipping vai a seguire il mio canale sai benissimo che in verticale siamo limitati perché siamo limitati se vendi nei marketplace, spesso ci sono dei limiti, ci sono dei limiti di vendita, ci sono dei limiti di crescita logistica, eh, non puoi andare oltre un certo livello. Ok, su un negozio cioè puoi, ci sono negozi, singoli negozi che vendono 500.000 euro al mese. che è possibile, assolutamente, però qua entra in gioco anche il fattore diversificazione e sicurezza. Se tu scali solo in verticale, e magari vendi su Shopify o su eBay. Eh, cresci quel negozio a 100.000 euro al mese, poi arriva domani Shopify e ti dice: Ehi, hai fatto una violazione di copyright o qualsiasi cosa e ti chiude il sito e tu sei fuori. Stessa cosa su eBay, ancora più semplice su eBay, ancora più semplice su Amazon. Eh, sono piattaforme che hanno la sospensione molto semplice. Per questo è importante scalare in orizzontale per diversificare diversificare i nostri asset. Ora, siamo arrivati a questo punto, come scaliamo esattamente? Si scala in modo progressivo, perché se tu non vai in modo progressivo, ci sono passi tutti i livelli di scalabilità, di organizzazione, non potrai mai farcela. Se io ti do in mano oggi a te 10 negozi, tu non potrai mai gestirli. Li manderesti sicuramente in rovina perché? Perché non hai fatto gli step necessari, anche mentali, di organizzazione. Quindi, come si scala? Inizi, un negozio, Mettiamo, prendiamo l'esempio di ebay. Perché, come saprai, io sono Principalmente aspetto su eBay, anche se nell'ultimo anno ho fatto molta espansione su Altre marketplace, lo vedi, te ne anche nel, nel canale. Tra l'altro iscriviti e se vuoi sapere di più su eBay vai su chilometri0.com per trovare l'unico corso eBay italiano che ti dà tutte le nozioni che ti servono. Mettiamo quindi che tu stai eh, iniziando il tuo percorso di dropshipping su eBay, cosa fai? Andrai a iniziare il primo negozio, questo negozio lo scali, ti concentri e lo scali in verticale e in quel momento fai solo quello, quando questo negozio ha raggiunto un livello, un obiettivo che ti sei prefissato, passi a scalare in orizzontale con un secondo negozio, non con 3-4, con un secondo e ti concentri sul secondo nel contempo è importante che tu cominci a delegare il primo negozio quindi fai assunzioni, prendi delle VA. cosa sono le VA? ripetiamo sono delle assistenti virtuali solitamente assunti in outsourcing in paesi come india e filippine soprattutto filippine che lavorano a basso budget e solitamente sono esperte esperti o esperte eh, di questo tipo di business online come dropshipping e commerce e eh, quant'altro ok questo ragazzi questo è un passaggio fondamentale la delegazione io vedo un problema tutto italiano e lo ripeto nella prima volta che non volete uscire i soldi, ragazzi, non si può fare business senza uscire i soldi, dovete uscire i soldi, uscite i soldi perché vi permetterà di generare più soldi, capite? Il ragionamento, se voi pagate qualcuno per delegare, avete più forze per scalare in orizzontale, tu vuoi essere un imprenditore? Devi occupare i tuoi sforzi a scalare in orizzontale, non in verticale. Il verticale lo devi delegare tutto, perché il verticale significa inserire annunci, eh, inviare gli ordini, fare customer service, tutte queste task, tutte queste, eh, queste attività fanno parte della scalabilità verticale. L'orizzontale comprende la ricerca di mercato, la ricerca di opportunità, la registrazione fiscale nei paesi dove vuoi vendere l'amministrazione, la contabilità, il cash flow, ok? perché quando tu scali in orizzontale non avrai più una forma di cash flow, quindi ti puoi permettere magari un negozio in negativo a uh, forma di investimento, per un problema momentaneo, qualsiasi cosa, perché un guai, multiplo cash flow, tu come? E imprenditore ti devi concentrare sull'attività orizzontale, quindi ricerca di mercato, aperture aziendali, aperture fiscali, ottimizzazione fiscale, eh, ottimizzazione di fonti di eh, income, quindi trovare nuove possibilità per eh, aumentare il margine di guadagno nelle tue vendite, espanderti in altri paesi cercare altre piattaforme questo deve essere il tuo lavoro non inviare gli ordini io vedo persone che oggi eh, guadagnano anche 2 300 euro di profitto a giorno parliamo di profitto eh, e ancora spendono il loro tempo rispondendo ai messaggi e inviando eh, gli ordini spendendo 3-4 ore al giorno quel che siano quando una vieti costa 3 dollari all'ora, 2 dollari e mezzo all'ora, e quindi con 10, 10 dollari, circa 8 euro, avrebbero tutta questa parte delegata. Cioè non ha nessun senso quello che fanno. E non potranno mai per mai espandersi in questo, in questo, in questo modo. Quindi questo è importante, delegare. Ora avete delegato e siete passati al secondo negozio volete passare al terzo, al quarto che il processo è uguale, dal secondo passi al terzo, dedichi il secondo, poi passi al quarto, dedichi al terzo, le cose cambiano quando cominci ad avere un certo numero di negozi, perché a quel punto cambia nuovamente il lavoro, dovrai creare un meccanismo organizzativo, aziendale, occupati di altri software, ad esempio software manageriali come Asana, software di comunicazione aziendale come Slack, e tutta una serie di cose eh, di, di, di forza lavoro che ti serve per organizzare il lavoro a quel punto dovrai poi anche iniziare la delegazione manageriale perché a quel punto se tu hai 10 negozi eh, siamo sempre lì avrai un numero immenso di messaggi, di problemi giornalieri da affrontare perché ci sono un negozio che ha un problema Uh, non so un problema di, di controversie, un problema di messaggi che la VA non sa affrontare quindi devi dare suggerimento oppure approvazione di rimborsi, ok per esempio io le mie VA ho dato uh, un, un top un tetto sul quale possono rimborsare di propria iniziativa dopo per tetto devono contattare me ok ora ovviamente a parte tutta questa parte di regole che devi fare eh, dovrai anche delegare una parte manageriale Quindi prendere magari allora a quel punto Avrai 4, 5, 6 VA Dovrai prendere quella sempre più serio promettente e dargli più potere decisionale E accessi più profondi alla tua struttura Ora ragazzi io non posso affrontare tutti i software Che ci sono tutte le dinamiche Perché finiremo domani di parlare Se ti interessa approfondire l'argomento Mi puoi sempre scrivere Trovi contatti Instagram, email, in descrizione rispondo sempre volentieri a tutti eh, contattami e qualsiasi cosa eh, però quello che voglio farvi capire è questo processo poi c'è un altro discorso eh, il fatto anche conti correnti quando andate a scalare in orizzontale avete tanti mercati, dovete anche aprire conti valenti, dovete avere posizioni fiscali in diversi paesi, se vendete in diversi paesi, ok? Se vendete UK vi serve una posizione fiscale UK, se vendete in Canada vi serve una posizione fiscale in Canada quant e quant'altro. Un altro fattore importante di scalabilità, ragazzi, è la diversificazione di paesi. Io vedo che gli italiani sono fissati a vendere sempre in Italia e io ripeto, Italia è un mercato basso. È un mercato si sì, puoi profittare, profittare, puoi vendere, ma è un mercato basso per, perché ci sono pochi fornitori, ci sono poche piattaforme, ok? Per esempio in USA. Io vendo su sette tipi di marketplace diversi. In Italia, oltre a Amazon eBay, forse e Price, non c'è tant'altro. C'è cioè, sì, Facebook Marketplace, ma Ragazzi, non vi fissate con l'Italia. Io lo so che vi può fare paura perché dovete affrontare le lingue inglese dovete parlare inglese, ma questo è anche fare attività. I soldi girano nei mercati più grandi, come USA, come Germania, come UK, ok? Mercati dove c'è uno, uno sviluppo tecnologico e un acquisto online enorme. Quindi, scalare significa anche questo. Un'altra cosa importante per scalare: delegate le consulenze, cioè delegate le le strategie, andate a pagare qualcuno più esperto di voi. E torniamo sempre al discorso di là, dovete uscire soldi, ragazzi, dovete perché se una ricerca di mercato vi fa spendere due mesi, ma potete magari fare una consulenza con un esperto con 300-400 euro, ragazzi, 400 euro sono. valgono due mesi del vostro tempo per eh, svelocizzare le cose. Non è una promozione a me stesso, pagate chi volete, andate a chi volete, ma dovete capire la mentalità che chi scala, chi gestisce tante cose non sta a perdere tempo al, a fare ricerche costantemente, preferisce pagare per avere informazioni subito, per avere un sistema funzionale. Ad esempio io ci sono marketplace che ho scoperto e che ho dovuto integrare e mi hanno richiesto ore e ore, giorni di lavoro per mh, creare un sistema funzionale e io sarei stato più felice pagare 1.000 euro, 800 euro, 1.500 euro qualcuno mi avrebbe spiegato quel, mh, tutto questo solo che non c'era nessuno perché si parlo, parlo di marketplace mo, poco famosi ad esempio New Egg eh, tra l'altro molto potenziale ne ho parlato ma non è l'argomento di oggi quindi non vi spaventate a pagare se voi seguite questi passi io vi posso assicurare che potete scalare un'attività di successo e occupare le vostre eh, potenzialità e il vostro tempo in cose molto molto più proficue che occuparvi delle cose basiche. Io per esempio sono arrivato a un punto dove eh, per dei miei negozi io non li guardo per giorni interi perché è tutto automatizzato. Okay, software, VA, persone di fiducia voi dovete arrivare a questo punto è l'unico modo per, per scalare ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete like al video iscrivetevi